Bene, bene, prove tecniche di trasmissione delle emozioni che provai quando scrivetti, scrissi, sì, sì, sì, sì, sì, sì scrissi e sta qua. Il titolo, permettetemelo, permettetemelo, dico a voi, popolo, dei poeti mancati tutti vi vedo voi tutti lavoratori usate le mani la testa in vero vorreste fosse il cuore a darvi da mangiare smembrati tornate all'ovile una porta con fuori il vostro cuore che, ok, ricominciamo audio prova audio non è prova poesia, è prova audio, ma anche immagine. Permettetemelo. Dico a voi, popolo dei poeti mancati, tutti vi vedo, voi tutti, lavoratori, usate le mani, la testa. In vero, vorreste forse il cuore a darvi da mangiare. Smembrati tornate all'ovile. Una porta, con fuori il vostro cuore che bussa, messa dal più sano tra voi. Per voi, cosa mai innalzerà un semplice stannutire? Vi credete curati, immuni da tutte le malattie? Ora che il dovere è stato compiuto, non dobbiamo più occuparci di niente. Mangiamo pure, lo meritiamo. Chi verrà a rendercene conto? Di sicuro non il padrone. Passerà tranquilla anche questa notte così tutta la vita che importa se di tanto in tanto un bambino piange in fondo sono solo sogni ciò che reclama e permettetemelo me l'avete permesso grazie è una prova buonanotte